Continuiamo allora la nostra esplorazione del, della libreria JavaFX e del modo di costruire le applicazioni eh, prendendo come esempio un'applicazione molto molto semplice. Qui ho fatto due disegni di quello che cerchiamo di, di, di ottenere eh, con, questa, con questo primo esempio di programma eh, in JavaFX. Eh, L'idea è, è essenzialmente un Hello World eh, in cui una finestra che immaginiamo fatto in questo modo eh, abbia un campo di testo in cui devo inserire il mio nome e un campo eh, numerico in cui devo inserire la mia età no? eh, quindi immaginiamo che l'applicazione si apra in questo modo, l'utente deve inserire nome ed età e poi cliccherà sul bottone ok a questo punto l'applicazione dovrà dare il buongiorno alla persona e considerando l'età quindi ad esempio nel caso di una persona eh, che abbia superato mettete voi una soglia 18 anni allora dirà buongiorno è il nome della persona dirà in che senso aggiungendolo ovviamente all'interno dell'interfaccia se invece eh, la persona ha un'età inferiore ai 18 anni anziché buongiorno scriverà una cosa molto più colloquiale tipo ad esempio ciao Giorgia ehm, quindi questo è quello ciò che vogliamo costruire ehm, separiamo la costruzione quindi in vari passaggi il primo passaggio a cui dobbiamo pensare è il layout dell'applicazione quindi la parte grafica eh, quali elementi ci sono questo, questo l'abbiamo disegnato come se fosse con una penna su un, fo su un foglio di carta adesso da eh, foglio di carta e schizzo fatto a penna come facciamo a passare a un ehm, albero una scena fatta, eh, costruita con un albero di nodi questo è il primo punto il secondo punto sarà quello di, di aggiungere l'interazione cioè capire come fare a far sì che quando qualcuno preme questo bottone ok l'applicazione reagisca ma questo è il secondo passaggio Primo passaggio è la costruzione del layout della scena eh, Cercando di evitare, come avevo accennato prima nella prima parte del video eh, Di dover lottare contro i pixel Quindi dover essenzialmente decidere se una determinata cosa va un pixel più in alto, un pixel più in basso eccetera. Eh, lo si può anche vedere da questo schizzo In realtà il nome e l'età non sono perfettamente allineati con i rettangoli Quindi sono anche un po' bruttini da vedere Ma questo appunto è uno schizzo Quando noi costruiamo l'applicazione dovremo eh, essere sicuri di... Ehm, di avere diciamo, un allineamento diciamo così, ben fatto eh, senza dover appunto tenere conto delle singole posizioni e vediamo come si fa attraverso i, i componenti di layout quindi lavoriamo all'interno del, del sim builder ovviamente eh, ragionando sui pannelli e ragionando sui controlli quindi proviamo a costruire esattamente questa applicazione allora andando su sim builder del nostro progetto no? su cui stavamo già lavorando prima eh, ci conviene cancellare tutto quindi andare qua sull'albero dei nodi e fare un bel delete che cancella tutto e ricostruiamo da zero quindi in questo caso siamo partiti da un file shin.xml fxml vuoto e noi vogliamo costruire la nostra interfaccia allora la possiamo già subito eh, immaginare come divisa in due parti una prima parte è il titolo la parte eh, centrale e, eh, la parte interattiva e poi volendo potrebbe esserci una parte più in basso che contiene eh, il messaggio oppure potrebbe ancora essere far parte della parte centrale, vediamo. Eh, per far questo eh, di solito a livello più alto no, di un'interfaccia eh, molto spesso è utile ricorrere al contenitore di tipo ehm, border pane che troviamo qua. Un border pane quando vogliamo aggiungere i componenti essenzialmente basta trovarli nella parte sinistra della libreria e o trascinarli sotto dove c'è l'elenco dei componenti oppure anche direttamente trascinarli a destra dove c'è l'anteprima dell'interfaccia. Chiaramente l'interfaccia e l'albero dei componenti sono sempre costantemente allineati uno rispetto all'altro. Questo perché ho scelto border pane? Perché il border pane, come vi dicevo, è diviso in cinque sezioni, alto, sinistra, centro, bassa, basso e destro, sezioni che ovviamente possono essere vuote, ma la sezione in alto può essere comoda per inserire eh, ad esempio un titolo. Se vogliamo inserire un titolo, un titolo è un, control, è un elemento che viene visualizzato, quindi ricordiamoci la regola, i contenitori, cioè i pane, i pannelli, controllano il layout degli altri elementi ma essi stessi non vengono visualizzati viceversa i controlli sono elementi eh, che vengono visualizzati hanno un loro comportamento eh, e veng però vengono posizionati sulla base delle istruzioni date dai contenitori eh, sovrastanti che li contengono eh, noi vogliamo mettere un titolo se scorriamo qua non c'è una cosa che si chiama title però c'è un campo che si chiama Label, cioè etichetta, eccolo qua, è un'etichetta, possiamo inserirla all'interno del nostro border pay. Vedete che con, quando comincio a trascinare lui mi evidenzia le 5 regioni all'interno delle quali potrei inserire l'etichetta, chiaramente per me è un titolo, lo inserisco sopra. E l'etichetta che voglio dare, il titolo che voglio dare alla mia applicazione sarà buongiorno allora io eh, l'oggetto etichetta vedete è inserito nella sezione top del border pane ha, eh, adesso si chiama label io devo modificare sicuramente devo modificare il testo quindi la proprietà text in alto a destra di questa etichetta sarà buongiorno buongiorno buongiorno anziché eh, label buongiorno ho dimenticato la R ok e, e poi diciamo che non sembra, non, non ha tanto l'aspetto di un titolo questa cosa. Beh, non ha tanto l'aspetto di un titolo perché è piccolina. Un titolo noi siamo abituati a vederlo molto grande. Quindi possiamo modificare anche altre proprietà, come ad esempio la proprietà font, eh, che eh, tra le varie opzioni ha anche la, la dimensione del, eh, del testo. Quindi ad esempio lo possiamo portare a 24 punti oppure a 30 punti, 86 che va bene quindi è più diciamo così simile visivamente a quello che, eh, che desideriamo sia all'aspetto di, di un titolo questo è il primo passaggio quindi abbiamo aggiunto un elemento qua e l'abbiamo fatto diciamo così eh, comparire come se fosse un titolo è centrato è centrato quindi eh, tra sinistra non ho spostato Vedete che se io cerco di spostare a sinistra e a destra lui non si sposta, perché la regola di layout del border pane, anzi del top, dice che eh, il, il suo contenuto è allineato al centro mm? eh, e, e quindi automaticamente viene centrato ciò che inseriamo nel top. Eh, altri blocchi invece hanno dei comportamenti di base diversi. E questo è il titolo. Poi abbiamo il contenuto. Il contenuto è composto, io lo vedo così, da quattro righe. No? La prima riga contiene questa prima casa di testo, la seconda quest'altra casa di testo, poi c'è il bottone e poi ci sarà il messaggio di risposta. Quindi sono quattro elementi organizzati verticalmente. Allora andiamo a vedere quali sono i contenitori che possono organizzare degli elementi verticalmente. Tra i vari contenitori, cerchiamo di espandere un po' questa zona, ecco questi sono tutti i contenitori a cui abbiamo accesso, quelli più utili, ve li accenno, sono i, le scatole Quindi il V-box, scatola verticale Cioè elementi impilati uno sull'altro verticalmente E il suo simmetrico H-box, eh, cioè scatole orizzontali Impilate da sinistra verso destra Quando gli elementi vengono inseriti da in sinistra verso destra Oppure direttamente una griglia Dove gli elementi vengono disposti su una griglia riga-colonna E quindi incasellati in questo modo Questa non è una tabella come facciamo in Word, perché non, è, non viene visualizzato, è semplicemente eh, una serie di caselle nelle quali vengono infilati gli elementi. Non, se vogliamo visualizzare qualche cosa dovremmo eh, invece costruire un, un, un nodo di tipo table che invece si comporta in modo diverso. Questi sono quelli, diciamo, quelli, i contenitori di base, oltre al, al border pane che contiene l'applicazione, eh, impilamento orizzontale, impilamento verticale e disposizione a griglia. Poi ci sono chiaramente altri tipi di, di contenitori, eh, come ad esempio il flow pane, che eh, di fatto è come se mettesse gli elementi da sinistra verso destra, si comporta un pochino come un H-box da sinistra verso destra, ma poi quando termina la riga va a capo e riprende da sotto. E quindi in funzione della larghezza della finestra si adatta, adatta automaticamente il numero di elementi da visualizzare, un po' come eh, immaginate molti siti che hanno un'anteprima di, di miniature, di fotografie, a seconda della larghezza della finestra queste fotografie vanno a capo, si ridispongono in modo diverso. Eh, ci sono poi eh, ad esempio i tab, cioè un pannello con più linguette in alto che ti permette di contenere nello stesso stage più contenuti eh, cambiando tra l'uno e l'altro, eh, o l'anchor pane che avevamo già visto prima che permette di disporre gli elementi nella posizione che vogliamo diciamo così contando il numero di pixel dal bordo sinistro, destro, alto, basso essenzialmente sono gli elementi principali poi come vedete ce ne sono molti altri eh, ecco uno forse che eh, ha un nome non tanto intuitivo accordion, accordion sta per fisarmonica eh, e, e, serve cioè per costruire menu come questo, ecco questo che vediamo sulla sinistra è un accordo, una armonica, tante sezioni delle quali una viene espansa e le altre vengono collassate, quindi quando avete tanti controlli sulla stessa pagina è un contenitore che potete utilizzare. Ehm, veniamo, veniamo a noi, Il ehm, tipo di interfaccia diciamo che somiglia a qualche cosa fatto di quattro righe impilate, quindi possiamo costruire una V-box, e metterla all'interno della parte centrale del, eh, della, del border pane non si vede nulla perché ovviamente la scatola è solo un contenitore trasparente e dobbiamo metterci gli elementi dentro però vedete che abbiamo border pane che contiene vbox a un certo punto um, oh, um, adesso dentro questo vbox dobbiamo cominciare a riempire i contenuti quindi il primo contenuto è questa riga qua fatta da due elementi uno più a sinistra, l'altro più a destra. Poi c'è la seconda riga, sinistra, destra. Quindi qui possiamo in, immaginarci due Hbox, ad esempio. Una per la prima riga e l'altra per la seconda riga. Quindi io prendo il contenitore, tra l'altro se, se, se so già come si chiama il contenitore o il nodo posso scrivere direttamente nella casella di ricerca. Un Hbox, un'altra Hbox che però devo fare attenzione che vada ecco, a fianco e non dentro e poi avrò come ultima cosa un bottone un bottone che metto qua come terzo elemento quindi abbiamo una vbox che contiene tre elementi per ora due hbox e, e un bottone um, come dicevo qua non è non sono visibili i, i, i, i confini, i bordi di questi elementi, dobbiamo un po' immaginarceli dove sono, e eh, come contenuto ci manca ancora questa etichetta e questa casella di testo. Quindi le etichette in ciascuna Vbox, box scusate, ciascuno scatola orizzontale, metto un'etichetta, un'altra etichetta di qua, e poi una casella di testo se cerco text mi dà due tipi di campi un text area e un text field la differenza è che il text field occupa una riga sola e una text area invece occupa un rettangolo di testo Quindi in questo caso ci basta una riga sola text field fate attenzione a prendere il componente in grigio non in quello in azzurro perché quello azzurro è per la versione eh, mobile di JavaFX e non funziona su PC allora text field lo inserisco come secondo elemento delle hbox a volte è più comodo inserirlo qua direttamente e qui in alto text field lo inserisco qua vedete che abbiamo posizionato gli elementi ma sono venuti molto male sono venuti molto male perché la spaziatura è completamente sbagliata gli spazi sono completamente sbagliati eh, dobbiamo aiutare eh, questi elementi questi contenitori ad adattarsi alla dimensione del contenuto che ci serve allora magari come prima cosa eh, modifichiamo le etichette così sappiamo esattamente che, quanto spazio occupa la frase il tuo nome il tuo nome nome e l'altra etichetta sarà la tua età quindi prendo quest'altra etichetta modifico la proprietà text la tua età perché non mi prende questo qua la, la scusate la tua età invio. Allora, dicevo, eh, hanno delle spaziature che per noi sono sbagliate, perché? Ma perché quando io inserisco una, un elemento, Vbox ad esempio, qui ci sono le varie proprietà che definiscono il nodo, ma se andiamo a vedere sotto ci sono altre proprietà che vanno sotto la categoria delle proprietà di layout. E eh, ogni elemento ha una dimensione che è variabile, la dimensione è variabile perché eh, andiamo in modalità ante anteprima, eh, io posso pensare che una determinata finestra dell'applicazione possa ridimensionarsi e quindi in qualche modo il contenuto si possa adattare eh, non è fissa la dimensione del VBOX, box dell'H-box si adatta sulla base delle regole di layout e del contenuto quindi cioè bisogna di che cosa contiene e di quali regole ha ad esempio le regole più semplici sulla dimensione sono eh, raccolte da queste sei proprietà qual è la larghezza minima? l'altezza minima di questo, in questo caso selezionando la V-Box, la larghezza preferita, l'altezza preferita, la larghezza massima e la larghezza massima. Ecco, in questo caso, eh, quando io carico una V-Box sulla mia scena, viene impostata con la larghezza e con le dimensioni preferite 100x200. Se io tolgo questo e modifico questo 100 in un numero diverso, o meglio ancora, vado a prendere questa costante simbolica che si chiama use computed size, sia per la larghezza che per l'altezza, quello che ottengo è che eh, la v-box si adatta al suo contenuto. Non è cambiato nulla, perché non è cambiato nulla? Perché sono poi le h-box a loro volta che hanno un'altezza e una larghezza predefinita. Quindi la cosa che io preferisco fare è dire a ciascun elemento, guarda adattati, quindi vado a prendere la seconda h-box, adattati alla dimensione del tuo contenuto, è la stessa cosa per il border pane eh, che ha una certa sua dimensione, lo impostiamo a computer size, poverino collassa un pochino eh, ma si adatta quindi prende la dimensione esatta del suo contenuto, in questo modo eh, i vari componenti di layout chiedono ai componenti che hanno dentro, tu quanto sei grande, ecco io mi adatto alla tua dimensione. Eh, Fermo restando, che ovviamente, se la, se la dimensione fosse più grande, in qualche modo si possono espandere. In questo caso, non si, spendono, non si espandono granché perché non abbiamo degli elementi in più da visualizzare. Così eh, non ci sono spazi di troppo, ma è altrettanto brutto. Forse più brutto di prima. Eh, dobbiamo allinearli un po' meglio. Allinearli, ad esempio, eh, dando un po' di spaziatura, non devono essere appiccicate queste varie cose, e quindi dire alla VBOX di. Dare una spaziatura, vedete che ci sono sempre nelle proprietà di layout della V-Box, queste erano le dimensioni, queste sopra sono le spaziature. Quindi quanto margine dare ai bordi, in alto, a destra, in basso, a sinistra, quanto margine interno, che si chiama padding, e quanto spazio lasciare tra le varie righe della, della V-Box, quindi ad esempio se mettessi 5 pixel, vedete che si staccano i vari elementi. E poi magari do ancora 5 pixel di margine esterno. E, eh, scusate, e con questa frecciolina qua copio il 5 nelle 4 dimensioni e quindi è già un pochino meglio a questa stessa H-box posso dare una spaziatura minima di 5 Quest'altra una spaziatura, così separo l'etichetta dal, dalla casella di testo poi queste etichette e questa casella di testo eh, non sono ben allineate no, vedete che le due caselle di testo, perché ovviamente il tuo nome è una frase un pochino più lunga della tua età allora in questo caso potremmo forzare l'etichetta ad avere un'ampiezza che non è quella calcolata ma un'ampiezza fissa. Adesso qui ci sta dicendo che l'etichetta occupa uno spazio calcolato e lo spazio calcolato, andiamo a leggere l'attributo white, la larghezza è 61, quindi se io dicessi che la larghezza preferita sarà 65 e anche sulla seconda etichetta dico che la larghezza preferita è 65, a questo punto vedete che il testo si allinea. Quindi c'è un po' di lavoro da fare, diciamo così, di punto, dal punto di vista estetico. Eh, il mio consiglio è sempre di lavorare coi contenitori, quindi lavorare in modo logico, in modo gerarchico e non tanto invece concentrandosi sui pixel che ci sono. Ecco l'altra cosa che ci è rimasto è che questo bottone, poverino, è rimasto allineato a sinistra, mentre noi lo preferivamo allineato a destra. Eh, possiamo vedere se qua si può allineare a destra no perché questo qua è l'allineamento del testo contenuto nel bottone content display, right, neanche, eccolo qua center right, ops, perdono center right. Mm. perché mi fa questa cosa? Eh, no, al momento non ricordo, forse è qua eccolo qua, ho dovuto modificare l'allineamento della V-Box chiaramente, dicendo che i vari elementi della V-Box siano allineati a destra, perché il bottone faceva parte della VBOX. box e quindi qua un pochino bisogna, no, diciamo così, giocare prendere familiarità con queste vari proprietà, alla fine la, cioè, il meccanismo è sempre lo stesso, ho tante proprietà devo capire ciascuna proprietà che cosa fa eh, ad esempio la proprietà che ho modificato adesso di allineamento nell'alignment della VBOX se io ci clicco sopra mi apre la documentazione e mi, fa, eh, mi porta al punto in cui eh, mi dice che questo è l'allineamento generale dei figli quindi dei nodi interni che in questo caso sono le due VBOX del bottone all'interno della VBOX eh, delle dimensioni diciamo così, della VBOX quindi dove si posizionano i figli all'interno del, del contenitore e così via Adesso dobbiamo ancora aggiungere un, lo spazio per la risposta. Quindi finora rispetto al nostro esempio abbiamo realizzato il titolo, la prima riga, la seconda riga, il bottone. Ah, il bottone devo chiamarlo ok e poi devo lasciare lo spazio per la risposta. Eh, allora il bottone non si chiama button ma si chiama ok, quindi modifico la proprietà text. Va bene così. E poi lo spazio per la risposta. Lo spazio per la risposta sarà un'altra riga, un'altra casella all'interno della Vbox ovviamente. Eh, quindi potrebbe essere un'altra un un label che inizialmente lasciamo vuota hm? e poi ci scriveremo qualcosa dentro, label all'interno della Q-Box, quindi qua, non qua qua qua qua, ma qua come ultima, hm? messa qua dentro. Adesso questa poverina è allineata a sinistra, ma noi dobbiamo darle le dimensioni larghezza minima, vediamo se posso dire 100%. 100%. No, lo calcolo solamente in pixel non in valori, quindi possiamo dargli una versione a dimensione. Ricca. Il problema è che uno dove voglio allineato a sinistra, l'altro voglio allineato a destra e quindi non va bene, allora devo dire alla VBox di allineare tutto a sinistra left e la label va bene che sia qui e il bottone ok non lo posso lasciare qua lo dovrò inserire in una hbox che contiene solo lui e dire all'hbox invece di allineare le cose a destra mm? Ci richiede un po' di, di, di dimestichezza andare a scatolare questi elementi questa etichetta inizialmente sarà vuota quindi invisibile in qualche modo mm? non contiene nulla Ecco, questa è la nostra interfaccia di partenza. Lo possiamo salvare. Quindi il primo problema, cioè costruire un'interfaccia che abbia questo aspetto, l'abbiamo risolto. Eh, il secondo problema, invece è un pochino più complesso, è più, diciamo così, eh, informatico, più di programmazione, e richiede, eh, ci richiede di eh, dare un comportamento no? dinamico, a, eh, alla nostra interfaccia e, e per questo dobbiamo imparare qualche concetto in più che eh, JavaFX ci mette a disposizione no? essenzialmente noi abbiamo capito che i vari nodi hanno delle proprietà queste proprietà, giocandoci un attimo abbiamo capito sicuramente che ci servono, ci possono servire per impostare il layout per eh, modificare il modo in cui vengono visualizzati e il testo che viene mostrato questa è solo una parte ovviamente no? eh, queste proprietà, dicevo, sono che noi vediamo sull'interfaccia sono tenute aggiornate bidirezionalmente, quindi sono sincronizzate con le proprietà degli oggetti Java che costituiscono il, eh, i singoli nodi. Quindi dal nostro codice eseguibile possiamo leggere e scrivere queste proprietà. Come facciamo? Beh, innanzitutto dobbiamo far sì che i nodi eh, che ci interessano dell'interfaccia siano accessibili dal nostro programma Java. Eh? Siano accessibili ossia abbiano un nome di una variabile questo nodo qui, questa area di testo qui è un nodo, c'è, cioè esiste però io nel mio programma se non so come chiamarlo eh, non posso ovviamente accedervi e allora il modo eh, è quello di vedete che adesso a questo punto adesso tra le proprietà, abbiamo le proprietà principali le proprietà di layout apriamo l'ultima eh, parte di questo pannello che è relativo alle proprietà del codice e la prima proprietà di codice che è presente su tutti gli elementi si chiama identità id questo attributo id associa una variabile java a quel nodo che stiamo selezionando in quel momento e quindi dal programma java potremo poi leggere, scrivere e modificare tutte le proprietà di quel nodo degli altri nodi non così facilmente perché non avranno un nome quindi in questo caso noi abbiamo il nome, eh, decidiamo una variabile eh, Java che corrisponda a questo nome, con cui vogliamo fare riferimento a questo nodo. Io lo chiamo ad esempio txt nome. Nome. No. Perché fa così? txt nome. stavo facendo il pasticcio con la tastiera eh, perché txt nome? txt perché mi ricorda che è una casella di testo e nome perché mi ricorda il contenuto e quindi la seconda casella di testo questo altro text field lo chiamerò txt età eta, senza l'accento per non confondermi con java poi il bottone mi servirà chiamiamolo btn ok button ok e eh, l'etichetta invisibile qua sotto che la vado a prendere da qua perché di là è invisibile la chiamo lbl per dire che è una label risposta, risposta. quindi io sto dando dei nomi agli, ah, quel, non a tutti i nodi dell'interfaccia solamente a quei nodi a cui voglio che il mio programma abbia accesso cioè io prevedo quali sono i nodi le cui proprietà il programma vorrà leggere o vorrà scrivere chiaramente il programma deve sapere qual è il mio nome, sapere qual è la mia età sapere quando premo ok e avere il riferimento al nodo nel quale scrivere la risposta quindi qui ho aggiunto delle proprietà id all'interno dell'identità all'interno dei singoli nodi e, eh, Ok. dove vanno a finire queste proprietà? queste proprietà sono disponibili all'interno di una classe controller, e qui apriamo l'ultimo pannello a sinistra, controller. Um, noi possiamo, dobbiamo, creare una classe, identificare una classe associata all'interfaccia grafica. Cioè l'interfaccia grafica, l'fxml è, su, è sufficiente a se stesso per quanto riguarda il comportamento nativo dei singoli elementi grafici quindi se io facessi il run adesso lui partirebbe e farebbe esattamente cosa succede col preview una finestra in cui posso scrivere cose posso scrivere cose posso cliccare su ok ma non succede nulla ovviamente perché non c'è nessun comportamento che è associato eh, a questo eh, io voglio associare un comportamento aggiuntivo il bottone sa, ok eh, il bottone ok sa cosa vuol dire essere cliccato ma non sa che cosa fare quando viene cliccato allora comportamenti aggiuntivi cioè il bottone sì va bene fatti cliccare ma in più dopo che ti ho cliccato aggiungi un testo non lo può sapere devo scriverlo io quindi dovrò creare dei metodi eh, java che eseguono che vado ad intercettare l'azione di bottone premuto e, eh, e agiscono di conseguenza mm? tutti questi metodi sono raccolti in una classe che si chiama controller controller class se noi andiamo eh, possiamo inserire il nome di una classe controller all'interno del nostro progetto andiamo a riprenderci il progetto ce n'era già una si chiamava fxmlcontroller.java quindi questa classe qua la possiamo dobbiamo inserire ovviamente il nome intero punto fxmlcontroller che è il nome della classe eccola qua controller quindi stiamo dicendo Caro interfaccia grafica, tu hai questi elementi, ma tutte le volte che capita un comportamento, vuoi, vuoi gestire un comportamento aggiuntivo su qualcuno dei tuoi elementi, devi fare riferimento uh, ai metodi che sono implementati in questa classe controller. In particolare in questa classe controller saranno disponibili queste quattro variabili relative a questi quattro nodi. Come deve essere fatta questa classe controller? Vabbè, ci aiuta anche lo sim builder. Perché, eh, dunque, all'interno del menu v, view, l'ultima voce è mostra show sample controller skeleton, cioè mostrami un esempio di scheletro di controller. E in questo caso vedete che è eh, esattamente una classe che contiene java xpress cost, come abbiamo specificato qua, lo copia ovviamente da qui questo valore, public class FS, fxml controller, e qui ci sono txt nome che è un text field, txt età che è un text field, button ok che è un button e label risposta che è una label. Quindi queste variabili private sono variabili interne alla classe, si chiamano con gli id che abbiamo specificato prima, sono di tipo text field oppure button oppure label, cioè del tipo del nodo e verranno grazie a questo diciamo, attributo, ho la fxml verranno automaticamente inizializzati a puntare al nodo che ci interessa se noi aggiungiamo la parte full eh, quindi selezioniamo un controller full lui aggiunge ancora un metodo che si chiama initialize che conviene lasciare che eh, riporta i, ehm, oltre a fare qualche controllo in più soprattutto eh, è il punto in cui si può aggiungere il codice che verrà eseguito all'inizializzazione del, ehm, eh, del controller stesso quindi se avremo poi bisogno più avanti di eseguire il codice iniziale per pre-calcolare, -pre pre-popolare eh, alcuni elementi eh, e lo, eh, lo faremo all'interno di questo metodo il bottone copy ci permette di copiare completamente questo e andare a incollarlo nella nostra classe controller eh, a questo punto si può provare a eseguire il programma perché abbiamo un nuovo fxml che è questo, abbiamo una nuova, eh, adesso lasciamolo aprire, guardiamolo, open with text editor, questo è l'fxml che abbiamo appena editato direttamente in modo grafico, da qua, adesso possiamo, ricordiamoci di salvarlo, non so se l'ho salvato l'ultima versione, ok, e torniamo su Eclipse, allora, lui lo riaggiorna, abbiamo il controller che tiene conto di questi elementi, abbiamo il main che possiamo lanciare. Allora, adesso lo stesso progetto di prima mi mostrerà l'interfaccia aggiornata di buongiorno. Questo è il nostro programma, chiaramente se clicco ok non succede ancora nulla, va bene. Però, sappiamo che il controller in qualche modo avrà la possibilità di leggere questo testo leggere questo testo come? andando a leggere la proprietà text del, ehm, del, eh, del nodo che si chiama txt nome così come potrà andare a eh, modificare questi valori sempre modificando la proprietà di questi oggetti il problema è quando lo fa cioè lui devo, deve leggere questo nome e modificare la proprietà dell'etichetta quando, quando l'utente preme ok. Allora, eh, dobbiamo capire che l'interfaccia grafica eh, si deve predisporre a qualunque azione mai eh, l'utente potrà fare. Intercettare queste azioni che l'utente vuole fare e quando intercetta una certa azione esegue un metodo di, del controller. Ogni elemento dell'interfaccia grafica genera in continuazione decine, centinaia di eventi. L'evento potrebbe essere anche semplicemente l'utente ha spostato il mouse, oppure ha premuto shift, oppure ha premuto lo spazio. Tutte le azioni che fa l'utente generano eventi. Alcuni eventi su alcuni nodi ci interessano. Allora, gli eventi, sui nodi, gli eventi che ci interessano e sui nodi che ci interessano, li possiamo catturare. Catturare con un gestore di eventi che ci costruiamo noi. Gestore di eventi, in inglese, event handler. Quindi, ogni nodo genera eventi che raccontano che cosa gli sta succedendo. Alcuni eventi su alcuni nodi ci servono perché il programma deve reagire. Su quegli eventi di quei nodi definiamo un gestore di eventi, un gestore che cos'è? Non è altro che un metodo, un event handler non è altro che un metodo della classe controller. Quindi, per ora, la classe controller abbiamo visto che contiene dei riferimenti ai nodi che qui ho chiamato interessanti, cioè quelli che vogliamo vedere, quelli di cui abbiamo definito l'id, l'identità. In più, aggiungiamo anche i gestori di eventi. Come facciamo ad aggiungere il gestore di eventi? Di nuovo è molto facile, basta tornare sul nostro sim builder e chiedeci qual è l'evento che ci interessa catturare Beh, ci interessa catturare quando l'utente preme ok allora vado sul nodo ok sempre pannello code sulla destra e vedo tutta una serie di eventi che sono elencati qua moltissimi che sono generabili dal bottone on action action è quello che ci interessa di più cioè l'action di un bottone l'azione principale del bottone è quella di essere premuto oppure drag quindi quando l'utente cerca di fare drag and drop, di spostare l'elemento, oppure tu, tutti gli elementi sulla tastiera, quando l'utente ha premuto un tasto, l'ha lasciato andare, ha finito di scriverlo, quando eh, clicca il mouse, eh, sposta il mouse, il mouse entra in una zona, il mouse esce da una zona, eccetera eccetera, il mouse si sposta, la, la rotellina viene girata, nel caso in cui fossimo su un tablet, su uno smartphone, il smartphone viene ruotato, se ha accelerometro, swipe, sinistra, destra, tutti i, i gesti e le interazioni che siamo abituati a fare sono catturati e trasformati in eventi. Adesso a noi non interessano eventi complicati, in questo caso ci interessa solamente sapere quando il bottone ok è stato premuto. E io definisco un gestore di questo evento, cioè il nome di un metodo, io li chiamo tutti handle qualcosa. Handle vuol cioè dire gestisci questo evento e l'evento sarà ok, diciamo. Metto il nome del metodo, handle ok. Quindi ho specificato l'ID, l'identità di tutti i nodi con cui voglio interagire nel controller, posso voglio poter leggere o scrivere le proprietà e definisco gli event handler sui nodi dei quali mi interessa qualcosa. Ad esempio, eh, soprattutto sul bottone ok in questo caso, avrei, potrei anche definire delle eh, azioni sul campo di testo nome ad esempio, no? Soprattutto se volessimo insomma, impedire che un utente inserisca nel nome dei caratteri che non ci piacciono, potremmo andare a intercettare la key press, quindi ogni volta che lui preme un tasto prima di inserirlo, controlliamo che sia valido, ad esempio. Eh, ma non, per il momento non ci interessano queste cose sofisticate. Allora, quando io ho definito questa azione sul bottone OK, che cosa capita? Vado a prendere il mio scheletro di controller e vedete che lo scheletro di controller ha. Due righe in più che sono qua: fxml void handle ok event. Quindi, questo è stato aggiunto poiché nell'fxml ho specificato che eh, il, mi interessa intercettare l'evento azione, l'evento principale del bottone ok. Allora, il controller dovrà avere un metodo handle ok, che eh, si chiama in questo modo perché ho scelto così per gestire questo evento. Quindi io adesso aggiorno tutto il controller con questo schettro eh, aggiornato con questo evento. Ogni qualvolta l'utente preme OK, automaticamente l'applicazione JavaFX chiama questo metodo. Non, si, non ci credete, possiamo farlo, farla verifica println, scriviamo qualcosa sulla console, println Scriviamo x sulla console oh. Oh, OK. Allora salvo questo e provo a eseguire il programma. Eseguo l'applicazione. Parte questo. C'è sempre questo warning, ma non è un grosso problema perché ha a che vedere con la le, le, le leggera discrepanze di versione tra JavaFX e. E l'fxml, non, non, non preoccupatevi di questo warning. A questo punto, io se premo ok, non succede nulla, perché non succede nulla? Riproviamo run. ah ecco, questo è l'errore comune io ho modificato l'fxml, ho modificato il controller ma Eclipse si è dimenticato, non si è accorto che ho modificato l'fxml quindi sta ancora usando la versione dell'fxml vecchia che non aveva l'event handler per eh, risolvere il problema basta riaprire il file fxml dentro Eclipse e rilanciare il progetto è una trappola nella quale come vedete ci casco ancora io qualche volta e, ehm, e non funziona lo stesso ho messo l'event l'eventender no, non ho salvato di qua purtroppo dovendo lavorare con un tool esterno come eh, lo sim builder a volte uno modifica qua e ma deve ricordarsi di salvare salvare in sim builder riaprire l'fxml in eclipse così si accorge che è modificato e poi finalmente fa run e quindi quando premo ok finalmente scriverà qualcosa nella console ogni volta che premo ok quindi non facciamoci prendere dal panico se abbiamo modificato qualcosa nell'fxml e sembra che non l'abbia preso è perché non l'ha preso effettivamente quindi salvare l'fxml controlliamo di averlo salvato tornare in Eclipse, riaprire il file XML in forma testuale in modo che lui si accorga che è stato modificato e a quel punto dovrebbe funzionare purtroppo il ciclo è un pochino lungo per questo motivo e come vedete uno si concentra su alcune cose e rischia di dimenticare le altre allora al netto di questa parentesi che ci ha anche fatto bene perché ci ricorda la necessità di andare a aggiornare ehm, vedete che ad esempio qua quando io sposto come dicevo prima i nodi di layout, visto che hanno l'allenamento a destra l'allenamento al centro ridispongono con, non dico con intelligenza ma con le regole che gli ho dato i vari elementi che ho specificato allora quando premo ok viene eseguito questo metodo e noi ce ne accorgiamo perché effettivamente nella console viene scritto proprio il messaggio ok adesso io ovviamente non devo scrivere ok sulla console ma dovrò scrivere buongiorno nell'etichetta di testo ma questo è facile perché a questo punto lavoro solo più nel controller quando viene premuto questo bottone ok, cosa devo fare? beh, prima cosa, devo capire qual è il nome della persona quindi, string nome, il nome della persona, come faccio a saperlo? beh, devo andare a interrogare la proprietà text del campo di testo che si chiama txt nome vabbè, txt nome è un oggetto, java, punto, get e il get mi darà tutte le proprietà, la proprietà che a me interessa è la proprietà text, get text che leggiamo sempre, leggiamo sempre la documentazione, è il contenuto testuale di questo controllo. Ok. Quindi, dentro questa stringa, c'è scritto il nome. E come faccio a, farla, a far comparire il saluto all'interno della casella, eh, della label sottostante? E allora dovrò ovviamente definire saluto come buongiorno, virgola, nome, punto esclamativo, e poi impostare la proprietà text dell'etichetta eh, label risposta a questo valore di saluto. Quindi lbl risposta, che è il nodo sottostante, punto set text questa volta, dobbiamo cambiare il testo, set text, saluto. Fatto, è fatta la prima parte, no? uh, poi aggiungeremo la gestione dell'età, ma sempre, abituiamoci sempre a fare un passettino per volta. Implemento un pezzettino, lo testo, poi ne implemento un altro, lo testo, lo provo e poi così via. Non scrivete mai più di 5-10 righe di codice senza testarle, hm? senza provare a eseguire il programma e vedere se funzionano. Prima di andare avanti verifichiamo che questo funzioni. Allora, ripartiamo, rieseguiamo il main. A questo punto inserisco il nome, il mio nome, Fulvio, scrivo ok e sotto mi scrive buongiorno Fulvio. Ottimo. Funziona. Se cambio il nome, mi chiamassi per caso Giovanni, premendo ok mi direbbe buongiorno Giovanni. Quindi faccio una parte di ciò che serve. Beh, questo da qui in poi è in discesa. Hm? Nel senso che noi dobbiamo dire sì, però attenzione che se, P, se è minore di 18 devo dire ciao anziché buongiorno. Allora devo, devo eh, trovare l'età, eh, l'età ovviamente mi viene fornita sotto forma di stringa perché l'età, eh, chiamiamola età S perché è una stringa, la posso estrarre da eh, txt età.getText però a me serve il valore numerico e quindi dovrò eh, le, convertire la stringa in intero, quindi eh, sarà un intero età numerica uguale integer.parse int della stringa età sotto forma di stringa, queste sono le cose antipatiche della gestione dei valori eh, e a questo punto avendo l'età se l'età è minore 18 allora dirò che string saluto uguale non è buongiorno ma ciao else ma questo è codice stupido no non c'è nulla di particolare anzi no scusate qui string saluto non lo posso definire qua lo devo definire qua in modo che sia visibile ancora sotto e quindi qui trovo la definizione formato e a questo punto dovrebbe modificare il saluto sulla base dell'età, quindi se io prendo il mio nome e la mia età mi dice buongiorno, se, un altro, se invece avessi 10 anni mi direbbe ciao e quindi si adatta all'input e poi non abbiamo finito perché cosa capita se uno eh, non mette il nome non mette l'età eh, se non mette il nome eh, mi dice ciao punto esclamativo che non è bello da vedere se non mette l'età peggio ancora da un'eccezione un di number format exception perché quando lui cerca di fare il parsinte di una stringa vuota si arrabbia così come se al posto dell'età lui mi mettesse un testo E eh, chiaramente da un'eccezione allora Ogni volta che acquisiamo i dati dall'utente dovremo purtroppo avere molta pazienza e verificare che tutti i dati siano corretti. E quindi ad esempio il nome deve esistere. Quindi if nome length.length eh, length uguale 0, eh, allora non va bene devo fare? Eh, dovrò segnalare all'utente un errore, ad esempio lo posso segnalare sempre nella label risposta, anziché mettere di saluto, dirò, dirò label risposta.setText, gli dirò eh, deve inserire il nome e poi, e poi interrompo, non devo andare avanti a fare il resto perché a questo punto è un errore che mi impedisce di procedere. Cosa vuol dire impedire di progetto? Non è che devo chiudere il programma, semplicemente questo gestore di evento ha finito il suo lavoro, non posso fargli fare null'altro e quindi lo faccio ritornare. Interrompo l'esecuzione. Quando trovo un errore di input lo segnalo e interrompo l'esecuzione. E qui la stessa cosa essenzialmente. Eh, devo, devo fare, eh, devo aggiungere dei controlli sul fatto che eh, se l'età è vuota quindi copio questo allora devo devo inserire l'età eh, ok a questo punto se c'è la stringa posso provare a parsificarla non è detto che ci riesca potrebbe darmi eccezione allora qui devo fare un try catch eh, int età eh, try età uguale parsint catch eh, si chiamava number format exception, vero? catch allora il parsint mi dice non mi ricordo come si chiama l'eccezione che devo catturare però il parsint, vado a vedere la documentazione e mi dice che, questa documentazione, che sto, questo metodo scusate, può generare una number format exception allora devo catturare la number format exception e nel caso in cui venga generata exception, e, e in questo caso anche qui devo inter, interrompere l'esecuzione del metodo, quindi eh, questa volta il messaggio è l'età, deve essere un numero, ed esco. Quindi ho, irrobustito un pochino questa applicazione facendo dei controlli in più, dove eh, ad esempio appunto il tuo nome, se non inserisco nulla, scusate, premo ok, mi dice devi inserire il nome. Allora inserisco il nome, premo ok, mi dice devi inserire l'età. Inserisco un'età sbagliata, l'età deve essere un numero, 40, non li ho più, ma fa lo stesso. Buongiorno Fulvio e così via, quindi da qui in poi è facile, nel senso che dobbiamo semplicemente lavorare in Java eh, facendo i controlli che dobbiamo fare eh, di questo metodo all ok l'algoritmo è qua sono queste tre righe a seconda dell'età fai un saluto che è fatto in un modo oppure in un altro tutto il resto è acquisizione dei dati e controllo dei dati che è sempre molto noioso, molto lungo, ma devo poter prevedere tutti gli errori possibili, e poi, diciamo così, l'aggiornamento dell'interfaccia. Quindi è un po' come se avessimo quattro fasi. Fase 1, acquisisco i dati. Fase 2, controllo che i dati siano corretti. Fase 3, faccio il lavoro che devo fare, quindi la parte algoritmica, la parte di logica. Fase 4, aggiorno eh, l'interfaccia sulla base dell'esito dell'algoritmo dopodiché chiudo graffa, cioè il controllo ritorna all'interfaccia grafica la quale è pronta ad aspettare altri comandi questo è il ciclo, no, era il è il ciclo eterno delle interfacce grafiche le interfacce grafiche compongono l'interfaccia e rimangono in attesa di eventi quando un evento tra quelli che avevo definito, che volevo intercettare, si verifica allora esegue il codice e questo codice, quindi scatenato dall'evento farà sempre le stesse quattro cose, acquisisco i dati che mi servono li valido, li controllo, eseguo la logica operativa e finalmente aggiorno l'interfaccia di conseguenza. Acquisire i dati e aggiornare, aggiornare l'interfaccia significa null'altro che interagire con le proprietà, in questo caso abbiamo interagito solamente con la proprietà text, set text e get text, dei vari nodi dell'interfaccia, nodi che abbiamo elencato prima, eh, ai quali avevamo dato un ID in modo da poterli poi usare e, eh, e, e raggiungere facilmente dal nostro codice quindi queste sono se vogliamo le, le, le nozioni di base che ci permettono di lavorare all'interno di applicazioni JavaFX eh, gli eventi vengono generati, vengono catturati dagli event handler del controller eh, e avevo una figurina ecco qui c'è un, es un, un esempio no, di, del tipo di eventi che sono generabili ma per quasi tutti noi era l'action principale del bottone e quindi ecco volevo chiudere su questa, su questa figura, su questa immagine che ci riassume un po' qual è l'architettura generale di un programma JavaFX qui noi abbiamo il programma main che non fa altro che lanciare il tutto carica l'FXML, crea i nodi la classe fxml loader crea i nodi eh, e lancia il tutto e fa parte del tutto i nodi sono descritti nell'fxml in formato testuale noi lo editiamo in modo grafico eh, sia nodi di layout che nodi di controllo quando l'applicazione la, la, è partita ci sarà la classe application che è la classe madre che prende il controllo eh, e i singoli nodi che intercettano le azioni dell'utente. A volte un'azione deve essere gestita, quindi ha un event render definito, un gestore di evento definito, come ad esempio quando clicco ok, quindi quando il nodo controllo, in questo caso il bottone, genera un evento che viene catturato, questo chiama un metodo dentro il controller, il metodo del controller può leggere le proprietà dei nodi che gli interessano, ragionarci e poi aggiornare le proprietà di altri nodi di conseguenza in funzione di che cosa ha ottenuto il main è sempre lo stesso l'fxml dobbiamo progettare tenendo conto di il layout che vogliamo i controlli che vogliamo inserire e di questi controlli quali devono essere accessibili al controller per poter leggere e scrivere le proprietà e a questi diamo un id quali di questi controller invece generano gli eventi che ci interessano e per questi definiamo un event handler, un gestore di eventi questa è un'architettura minima ci permette di fare applicazioni molto semplici come vedremo eh, nella prossima eh, lezione dove si fa, faremo insieme un esercizio eh, per un semplice giochino di indovinare il numero. Eh, faremo un giochino per impaticirci bene con questa architettura ma nello stesso tempo ci accorgeremo che questa architettura ha delle limitazioni perché, quando, il, perché a questo punto il controller deve fare tutto lui. Deve leggere le proprietà, deve controllare gli errori, deve gestire la logica del gioco, deve capire chi ha vinto e chi ha perso eccetera eccetera e il codice dentro il controller diventerà sempre più complicato. Allora, quindi l'obiettivo di questa settimana eh, è, è proprio quello di impratichirci con questa architettura, fare, abbiamo fatto questo esempietto minimale del buongiorno, faremo subito nella lezione successiva l'esercizio le, le, dell'indovina il del numero, eh, in questo modo. La settimana prossima invece cercheremo di fare un passo avanti e capire come disaccoppiare il codice che gestisce l'interfaccia utente perché il controller alla fine è al servizio del, della, della scena eh, e, eh, e quindi a poter separare la gestione dell'interfaccia utente rispetto agli algoritmi e strutture dati eh, che poi dovranno essere diciamo l'obiettivo principale e anche loro saranno complesse quindi è meglio non mescolare la gestione degli algoritmi con la gestione degli eventi dell'interfaccia però questo sarà il lavoro della settimana prossima per ora cerchiamo di familiarizzarci con questa architettura con la creazione dell'fxml, la definizione degli id e degli event handler e l'implementazione di qualche controller. Grazie e ci vediamo al prossimo video.